ci accade proprio quotidianamente che la vita ci dia delle indicazioni ma anche molto esplicite tramite le metafore tramite gli incontri tramite i sogni che facciamo la notte o anche le fantasie le intuizioni i pensieri fugaci i posti che vediamo le canzoni che ascoltiamo continuamente la vita sta risuonando con noi. Il punto è che il più delle volte partiamo un po' con i paraocchi, almeno a me capita spesso questa cosa. Se in questa giornata ho deciso che alle 10 pulisco casa, alle 12 cucino, alle 15 vado in palestra e alle 18 vado al cinema, questa sarà la mia giornata. Poi magari la vita mi dice, no, guarda Elisa, oggi hai il raffreddore, forse dovresti fare altro. Poi magari mi sento particolarmente agitata alle 12, non ho proprio fame, per niente, quindi sarebbe meglio andare a farsi una passeggiata, cambiare il programma della giornata. Magari mi telefona un'amica, mi tiene al telefono un quarto d'ora, mezz'ora, e magari sarebbe meglio riorganizzarsi. A me accade, e... Eh, magari anche a voi, anche su cose più grosse dell'organizzazione della ginnastica e, e della giornata, mi accade che spesso gli imprevisti non li prendo come delle indicazioni risonanti con me, cioè che riflettono le parti mie anche quelle di cui non mi rendo conto o che non ho ancora considerato, ma li prendo semplicemente come imprevisti e rimango ferma nel mio, nel mio programma mi metto un po' i paraocchi, no? Dico, vabbè, io ho deciso diversamente, voglio fare diversamente, chi se ne frega di cosa mi sta dicendo la vita. E la vita me lo ripete, una volta, due volte, tre volte, ma non perché abbia un suo desiderio di darmi fastidio o mi debba indirizzare da qualche parte, è semplicemente un campo di risonanza con tutta la mia emissione, quindi quella che io conosco, che controllo, che dirigo con l'intento, o anche semplicemente che so essere parte di me e di tutta la parte oscura di me e del mio percorso che ho scelto che non conosco. È un po' il proseguo della carta di ieri, quella di oggi. Ieri si parlava dell'amore oscuro, cioè di tutte le scelte prenatali e anche quotidiane che facciamo nella nostra vita che comportano l'accettare per amore tutta una serie di situazioni, di pregresso, di possibilità future di cui non sappiamo e che più delle volte non ci ricordiamo perché le abbiamo accettate. Ecco, noi non ce lo ricordiamo, ma il campo di risonanza della vita le include e ce ne parla, ci rimanda esattamente la nostra emissione, quindi non è tanto la vita mi sta dicendo che, ma mi accorgo, vivendo, che ci sono delle parti di me che non avevo considerato e che magari non posso considerare neanche ora, conoscendole, ma le posso sentire, che sono più vaste di quello che mi ero raccontata e prefissa all'inizio. Ecco, questa carta spesso mi ricorda proprio questo, no? nei, nei suoi simboli, la capacità di adattarsi perché ci dobbiamo adattare ogni volta dare il nome giusto a quello che ci accade collocarlo non tanto logicamente ma energeticamente nei nostri movimenti intanto per poter poi esercitare il nostro libero arbitrio cioè quando trovo una collocazione energetica a quello che mi accade piccolo e grande è un po come se trovassi questo punto d'incontro, quello che mi accade fuori, nel mondo visibile e cosa mi si muove dentro, gli trovo mh, un significato non assoluto ma per me e così poi posso scegliere di unire, di scegliere di imboccare una strada piuttosto che un'altra. Perché è tanto importante? perché è il modo quotidiano in cui ci parla il nostro ricordo originario. Cioè non è tramite le apparizioni una volta nella vita che ci si ricorda chi siamo, è facendo tutti i giorni con quello che la vita ci propone questo lavoro di sintesi, quasi un'alchimia di quello che è il mio intento di quello che la vita mi restituisce un incontro per dirla in poche parole dell'amore visibile e dell'amore oscuro sconosciuto l'amore chiaro e l'amore oscuro tutti i giorni parlano costantemente anche ora con tutto quello che mi accadrà nella giornata e quello che mi è già accaduto oggi e nelle giornate precedenti quindi la cosa interessante è dare a quel che mi accade da fuori che può essere una conseguenza delle mie decisioni o può essere anche qualcosa che appartiene all'amore oscuro, mi capita e basta, me lo meritavo, non me lo meritavo, è accaduto. Ecco, se io gli do una collocazione energetica, gli do un posto dentro di me, anche senza comprenderlo, ma sentendolo, lo accolgo non come un corpo estraneo, ma come una risonanza ad una mia parte sconosciuta, allora sì, diventa possibile intanto trovare un equilibrio. Anche nelle situazioni difficili, soprattutto nelle situazioni difficili che in quelle gradevoli mi interessa meno, trovo un equilibrio e da questo equilibrio semplicemente faccio le mie scelte, senza escludere nulla. Applico il mio libero arbitrio appunto in modo libero, non di riflesso, non considerando solo una parte di quello che sono e di quello che voglio, ampliando la visuale, tenendo conto del tutto, della parte chiara e della parte scura, del mio essere viva, del mio risonare nella vita, insomma la parte chiara e la parte scura dell'amore. È un concetto abbastanza complesso quello di cui parliamo stamattina, forse proprio per questo è particolarmente interessante quindi ben venga mh, confrontarsi, raccontarsi, fare domande la ginnastica stamattina mi ha molto aiutata a ricollocare questo concetto quindi vi invito a, ad eseguirla anche voi, quando potete, se potete domani mattina niente ginnastica Magari condividiamo qualcos'altro, ma niente diretta, ci rivediamo venerdì. Scusate, ma sono mattinate un po' tutte piene in, questa, in questo periodo, quindi a volte la ginnastica salta. Tutte le volte che si può, siamo qua. A dopo domani e buona giornata. Grazie. Thank you.